e scadenze digital tax scadenza della comunicazione dei dati al 30 giugno 2022 e infine partite iva lettere dell'agenzia delle entrate nel cassetto fiscale su 23 anomalie isa l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia partendo dalla pagina del corriere.it Partiamo subito dalla novità fiscale per le partite IVA dal 1 luglio 2022, dalla fattura elettronica all'uso del POS al punto Anna Maria D'Andrea numerose novità fiscali al via dal primo luglio 2022 dalla fattura elettronica alla via a pieno regime delle sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS operative da fine giugno sarà un mese ricco di aspetti da monitorare per partite IVA e i loro intermediari alle prese con il giro di boa di metà anno vediamo che quindi ci saranno numerose novità fiscali a partire dal prossimo primo luglio 2022 data che per molti titolari di partita IVA segnerà lo spartiacque tra l'analogico e il digitale e indubbiamente la fattura elettronica per i forfettari la principale novità al debutto dal mese di luglio le partite IVA con ricavi e compensi superiori a 25.000 euro passeranno tra i soggetti obbligati alle fatture e gli adempimenti collegati in primis in materia di imposta di bollo novità anche per commercianti e professionisti per i quali già dal 30 giugno 2022 scatteranno le sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS sempre in materia d'IVA è inoltre previsto a luglio la diva all'esterometro in parallelo al debutto della fatturazione elettronica verso San Marino nell'articolo c'è quindi una rassegna sulle principali novità a partire dal 1 luglio 2022 per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo passiamo poi alla domanda bonus 200 euro al via dall'inps istruzioni e scadenze nell'articolo di francesco Rodoligo, l'inps nella circolare numero 73 del 24 giugno 2022 ha fornito le istruzioni operative per fruire del bonus 200 euro. Sono diverse le categorie di lavoratori che devono presentare la domanda per poter ricevere l'agevolazione: dai Cococò -co ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori domestici. Lo sportello è aperto dal 20 giugno 2022. Passiamo ancora alla Digital Tax, scadenza della comunicazione dei dati il 30 giugno 2022, entro tale termine, quello del 30 giugno, devono essere comunicati i dati relativi all'ammontare dei servizi imponibili erogati nel 2021, si deve trasmettere telematicamente il modello DST approvato dall'apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate all'interno dell'articolo tutti i dettagli per portare a termine l'adempimento. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda ancora le partite IVA, in particolare le lettere dall'Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale su 23 anomalie ISA. L'articolo ancora una volta di Rosi Delia fa il punto sulle lettere dall'Agenzia delle Entrate in arrivo nel cassetto fiscale di milioni di partite IVA in merito alle 23 anomalie ISA individuate. Per il triennio 2018-2020. A fornire le indicazioni operative specifiche tecniche è il provvedimento pubblicato lo scorso 24 giugno che si può scaricare attraverso l'apposito box che è inserito all'interno dell'articolo. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sui mutui i quartieri più gettonati da Milano a Napoli con la rata su del 20% e la mappa nell'articolo appunto di Gino Pagliuca e poi acquisti di stato e flussi da Algeria a Azerbaijan così l'Italia prepara l'inverno senza il gas russo nell'articolo di Fabio Savelli e i numeri del giorno 19% riguarda il cashback sanitario rimborso immediato del 19% delle spese mediche come funziona nell'articolo di Valentina Iorio e 20% che riguarda le vacanze l'estate costerà fino al 20 in più per quanto riguarda trasporti alberghi e alimentari ci sono poi diversi articoli che riguardano la morte di leonardo del vecchio il fondatore di luxottica che aveva 87 anni e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi, che riguarda il G7 verso lo stop alle esportazioni di oro dalla Russia, cosa succede ora, è di Diana Cavalcoli e Fabio Savelli e analizza quello che potrebbe succedere nel caso in cui venga adottato lo stop alle esportazioni di oro dalla Russia, potrebbe in un certo senso crearsi un effetto boomerang per cui le riserve auree della Russia assumerebbero maggiore valore.